No, sono sicura che siamo già su YouTube però aspetto l'ok okay. bene ok care anime meravigliose buona, buon pomeriggio io sono Rossella e mi trovo qui con le, eh, con le studentesse, le allieve che stanno partecipando a questo percorso di Logo Sealing per manifestare. Okay? Eh, è un esperimento. Eh, io ho già fatto questa esperienza con i gruppi eh, di coaching, eh, però l'argomentazione era sulla guarigione, mentre invece oggi tratteremo l'argomento della manifestazione, va bene. Eh, sono contenta perché tutte le persone qui presenti eleonora simona gisella alberto mercedes lucia e gina eh, angela alberto lavora con me comunque le altre persone sono delle volontarie e eh, vogliono fare questa esperienza con me dal vivo eh, per Testare Logosilin per esperienziare no? l'efficacia di questo strumento. Eh, bene, io vi mostrerò come è possibile, attraverso il potere della parola, eh, liberarsi dai sistemi di credenze limitanti che ci bloccano o da quelle resistenze che ci stanno impedendo di eh, raggiungere i nostri obiettivi perché noi ci autosabotiamo. Noi magari da una parte vogliamo manifestare la ricchezza, però magari abbiamo dei di colpa perché pensiamo che magari i soldi non sono di luce eh, oppure che le persone ricche non sono persone buone oppure che non siamo in grado che non siamo capaci di manifestare la ricchezza la ricchezza è una cosa soggettiva una persona si può sentire ricca con 2.000 euro al mese eh, un'altra persona con centomila un'altra persona con un milione quindi è molto eh, soggettivo però la maggior parte delle persone hanno veramente Veramente dei blocchi importanti anche solo per manifestare 2-5 mila euro al mese, è vero? Non è vero. Quindi adesso eh, eh... Voglio dire, sono dei, degli upgrade. Eh, io vi chiederò perché lavoreremo prima sulla resistenza generale che ci impedisce di manifestare l'abbondanza. Se riusciamo a risolvere in fretta questa resistenza, lavoreremo sul blocco che ci impedisce di guadagnare una cifra specifica. Va bene? Sarete voi a stabilirla. Eh, il consiglio che vi do è se voi guadagnate mille euro al mese non sparate un milione adesso prima è importante riuscire almeno a raggiungere il doppio di quello che già guadagnate no? Eh, perché comunque i, le resistenze possono cioè per una persona che da zero vuole guadagnare un milione di euro la resistenza può cioè non possiamo in un'ora eliminare una resistenza così grande va bene iniziamo a mh, come lo strato di una cipolla ad eliminare la superficie per poi arrivare più in profondità. Vorrei avvisare sia le persone che ci stanno guardando che voi, anche se ve l'ho già detto prima, che durante questo lavoro noi faremo giri di tre frasi, ok? Noi utilizzeremo logo sealing che significa il potere della parola che guarisce, quindi sono tre frasi molto potenti che ci aiuteranno ad eliminare il blocco, la paura, la resistenza ma ogni tre frasi io vi chiederò come va come non va, se, se c'è qualcosa che non va bene, un mal di testa, un mal di pancia, una paura, un'incertezza, una resistenza più grande, qualunque cosa accada nella vostra, nel vostro sentire, nella vostra energia, voi alzate la mano, mi dite cos'è e io vi spiegherò come dovete agire, va bene? E poi non vi dovete assolutamente preoccupare perché ritornerà tutto alla normalità. Va bene, può darsi che invece non accada nulla di tutto questo e che il lavoro scorrerà liberamente. Quindi iniziamo con logo sealing. Naturalmente oggi lavoreremo su delle credenze generiche va bene quindi voi seguirete me eh, poi andremo a lavorare sull'importo specifico che vorreste tra virgolette guadagnare ricordiamoci che le resistenze all'abbondanza sono veramente tante tante tante per questo io ho creato un percorso di 10 settimane ma ne parleremo alla fine del di questo lavoro di oggi va bene ok eh, ditemi se avete delle domande Niente, siete a posto. Allora, vi chiedo innanzitutto di mettere il silenzioso. Inizieremo con una preghiera di protezione all'Arcangelo Michele e dopodiché inizieremo con Logosilin, va bene? Quindi invoco la divina presenza di Dio Dea, onnipotente padre e madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di Eleonora, di Simona, di Mercedes, di Alberto, di Gina, di Gisella eh, e di tutte le persone che con tanto amore ci stanno seguendo, invoco te Arcangelo Michele, invoco il maestro Gesù, l'intera coscienza micaelica e con amore vero, puro e sincero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 sogni e i nostri obiettivi personali e dell'anima grazie caro dio grazie arcangelo michele grazie al maestro gesù grazie all'intera coscienza micaelica è fatto è fatto è fatto e così è così sia ora per sempre e per l'eternità ok lavoreremo su tutte le resistenze e inconsce che ci stanno Uh, impedendo di manifestare l'abbondanza che meritiamo. ok? Vi faccio una domanda, senza rispondere a voce, magari fate... In, mi mandate i numeri, nel senso che da 1 a 10 vi chiedo quanto è grande questa resistenza. Ripeto, la resistenza è tutto ciò che mi sta impedendo di raggiungere l'abbondanza che merito e di cui sono degna per diritto di nascita. Quanto è grande la resistenza da 1 a 10? La resistenza all'abbondanza? Allora 7, 10, Simona 8, eh, Angela? non mi vede, eh, e tu Lucia, Gisella, ok, va bene, quindi ognuno ha una resistenza più o meno intensa, va bene, adesso andremo, l'obiettivo è quello di portarla a zero, chi crede che sia possibile fare questo? Ci credete? Beh, questo è già buono, ma anche se non ci credete io vi sorprenderò, va bene, <ride> ok, iniziamo, ripetete dopo di me, Uh, scusate, premetto che questo lavoro nasce da un lavoro chiamato Logosintesi di Willem la Lammer, adesso non ricordo, eh, ma le frasi che andremo a utilizzare sono completate con l'aiuto dell'Arcangelo Michele, quindi ho dovuto cambiare il nome, chiamarlo Logosilling perché è un lavoro diverso. Simile nasce da, da questo, però Sealing logo, logo è con l'Arcangelo Michele. Noi sentiremo la presenza dell'Arcangelo Michele, l'aiuto concreto nella, trasfor nella trasformazione, nella trasmutazione energetica grazie all'intervento diretto dell'Arcangelo Michele. Va bene? E ora vi mostrerò come. Quindi ripetete dopo di me, autorizzo Dio e l'Arcangelo Michele ad aiutarmi a recuperare tutta la mia energia. Legata, a, e ora diremo legata a tutte le resistenze consce e inconsce che mi stanno impedendo di manifestare l'abbondanza di cui sono degna per diritto di nascita.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 Da tutti i miei corpi, dal mio spazio personale, da ogni mia singola cellula, legato a tutto ciò che a livello conscio e inconscio mi sta impedendo di manifestare la ricchezza, l'abbondanza di cui sono degna o degno.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 ad aiutarmi a recuperare tutta la mia energia legata a tutte le mie reazioni, legata a tutto ciò che a livello conscio e inconscio mi sta impedendo di manifestare la ricchezza e l'abbondanza di cui sono degna o di cui sono degno e la riporto nel posto più giusto in me stessa o in me stesso. Inspiro ed espiro profondamente. Ok, la domanda è, è cambiato qualcosa in voi energeticamente? Alzate la mano se sì. Avete dei sintomi, dei sintomi particolari fastidiosi? No? Allora andiamo avanti, va. Espansione? Ok? Bene, continuiamo. Bene, bene, stiamo togliendo dei pesi, va bene? Quindi autorizzo Dio e l'Arcangelo Michele ad aiutarmi a recuperare tutta la mia energia legata a tutto ciò, scusate, che a livello conscio e inconscio.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 Da tutti i miei corpi e dal mio spazio personale, da ogni mia singola cellula, legate a tutto ciò che a livello conscio e inconscio mi sta impedendo di raggiungere la ricchezza e l'abbondanza di cui sono degno di cui sono degna.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 ad aiutarmi a recuperare tutta la mia energia, legata a tutte le mie reazioni, legate a tutto ciò che a livello conscio ed inconscio mi sta impedendo di raggiungere la ricchezza e l'abbondanza di cui sono degna o degno, e la riporto nel posto più giusto in me stesso o in me stessa. Inspiro ed espiro. Lo sbadiglio è una cosa naturale, una cosa normale, è una liberazione, è guarigione. Quindi se vi viene da sbadigliare, non preoccupatevi, ok? Ditemi un po', è un po' scesa la resistenza? Faccio un esempio, Leonora. Se prima era sé, ok, Mercedes 5, 5. Eleonora è scesa. Allora, io praticamente è come se mi si affuscava la vista nella zona laterale. Ok? Però... Mentre facevamo l'esercizio, questo? Sì, io sto guardando il titolo e ho no. questa sensazione di affuscamento proprio della vista, ma nella zona laterale praticamente. Va bene, allora, adesso quando faremo lo ghost tu dirai, legato al fatto che ho la vista offuscata nella zona laterale, va bene? Per okay. tre volte farai questo e poi mi dirai come va, va bene? Ok? quindi non preoccupatevi sono dei sintomi al corpo che reagisce perché ci sono degli sbalzi energetici perché comunque voi state dichiarando a voi stessi recupero la mia energia vitale recupero la mia anima e la riporto nel posto più giusto in me stesso, state recuperando il vostro potere quindi stanno avvenendo dei movimenti energetici importanti va bene, per quanto riguarda Simona sta scendendo ok va bene Gisella sta scendendo così così, piano piano ok, riprendiamo mettete il silenzioso ok autorizzo Dio no scusate mm, autorizzo Dio l'Arcangelo Michele ad aiutarmi a recuperare tutta la mia energia legata a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 E la riporto nel posto più giusto in me stesso, in me stessa. Inspiro ed espiro profondamente. Ok, Eleonora va meglio? È andato via quella sensazione? Ok, sì, sì. adesso riprenderai la frase che stiamo facendo noi, va bene? E invece Dai. gli altre stanno andando bene? Sì? Ok, dimmi. Tutto bene? Ok, benissimo. Autorizzo Dio e l'Arcangelo Michele ad aiutarmi a recuperare tutta la mia energia legata a tutto ciò che a livello conscio ed inconscio mi sta impedendo di raggiungere la ricchezza e l'abbondanza di cui sono degno, di cui sono degna. E la riporto nel posto più giusto in me stesso in me stessa. Inspiro ed espiro profondamente. Naturalmente le persone che ci stanno seguendo da casa possono farlo insieme a noi. Eh? Lascio andare tutte le energie non mie.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 Inspiro ed espiro profondamente. Ditemi un po', sta scendendo il valore? Datemi un numero. Allora, Eleonora sei. Tre, Simona. Uno, Gisella. Alberto, ah, cinque, Gisella. Ok. Due, Alberto, Mercedes. Tre, ok. Angela, non, Angela si trova in treno, magari un po' in difficol difficoltà per... Seguirà bene, va bene, continuiamo. Autorizzo Dio l'Arcangelo Michele... Quanto, Angela? Non mi, non mi vede. Va bene, continuiamo. Autorizzo Dio l'Arcangelo Michele ad aiutarmi a recuperare tutta la mia energia legata a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 Ok, va bene, continuiamo. Dai, che lo portiamo a zero tutti quanti. Va bene, anche se l'avete azzerato, voi continuate a. Anzi, facciamo così: vi do un altro compito, perché non so se ce la faremo tutti perché è un po' impegnativo. Questo blocco. Chi ha già sbloccato quando io dirò legato a, voi direte legato a tutto ciò che mi sta impedendo di guadagnare. Chi ha portato a zero, intendo. Che ne so, Simona, tu hai portato a zero, vero? Ah, ancora no? Allora continuiamo, va bene, va bene. Continuiamo. Autorizzo Dio e l'Arcangelo Michele ad aiutarmi a recuperare tutta la mia energia legata a tutto ciò che a livello conscio e subconscio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 Le rinvio a Dio e all'Arcangelo Michele. Loro sanno cosa devono fare. Inspiro ed espiro. Autorizzo Dio e l'Arcangelo Michele. Mira, metti il silenzioso, benvenuta. Metti il silenzioso e continua insieme a noi.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 E la riporto nel posto più giusto, in me stesso, in me stessa. Inspiro ed espiro. Come vi sentite? Più leggere? Vero? Ok. C'è ancora da lavorare, alzate la mano se avete ancora da lavorare. Tu ancora no?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 mi sta impedendo di raggiungere l'abbondanza e la ricchezza di cui sono degna o di cui sono degno e la riporto nel posto più giusto in me stesso o in me stessa. Inspiro ed espiro profondamente. Lascio andare tutte le energie non mie.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 E la riporto nel posto più giusto in me stesso, in me stesso, inspiro ed espiro profondamente. Chi è che si sente libera? Chi l'ha portata a zero? Simona, Eleonora, eh, tutti, tutti, tranne. Gisella. quante Gisella? Tre, Tre Gina. Ok, due, Ok, allora facciamo un altro giro così che a zero scende sotto lo zero, va bene. Allora, poi io vi faccio scegliere, perché giustamente c'è un'ora di tempo, io non vi voglio trattenere 24 ore, anche se io per me non sarebbe un problema, magari il problema è per voi. Io vi avevo detto che avremmo lavorato sulla cifra da guadagnare, no? Scegliete voi se fare quello, fare la riprogrammazione, perché... Ognuno dei due prenderà circa 15-20 minuti, quindi scegliete voi, va bene? Vi faccio votare. Adesso facciamo un altro giro per portare a zero questo, va bene? Io vi do un consiglio, facciamo la riprogrammazione e poi se volete fare un percorso con me, che è un percorso meraviglioso, decidete di fare il percorso con me e faremo, lavoreremo veramente su tantissimi livelli.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 legata a tutte le mie reazioni, legate a tutto ciò che a livello conscio ed inconscio mi sta impedendo di raggiungere eh, l'abbondanza, e eh, la ricchezza di cui sono degna. E la riporto nel posto più giusto in me stessa. O in me stessa. Inspiro ed espiro profondamente. Facciamo ancora un ultimo giro, va bene? Così almeno siamo, possiamo fare la... Tanto guardate, anche se a uno, a uno e mezzo, non succede niente. Con la riprogrammazione riusciamo da uno a, portarlo, a portare le frequenze in alto, va bene? Perché voglio dire, da dieci, quanto era Gisella quando è iniziato? Quanto era? Nove. Eh, eh, voglio dire... Vi rendete conto in meno di un'ora quanto è scesa la resistenza? E magari questa resistenza ce l'avete da anni, voglio dire, no? O da quando siete piccolini. Si può, si può, in, po in poco tempo si può veramente cambiare tutta la nostra energia. Mm? Ok? Quindi, cioè, rispetto agli anni che uno impiega per cambiare le credenze, perché voglio dire, per cambiare le credenze i sistemi sono tanti, però con l'ogo ceiling in una o due ore tu fai un lavoro allucinante, naturalmente per poter allineare completamente la vostra energia all'abbondanza c'è un percorso da fare. La cosa bella è che se voi fate un, un percorso di 10-15 sessioni, poi siete indipendenti e poi potete farlo da sole, cioè vi autoriprogrammate. Capite cosa intendo? Perché adesso noi stiamo vedendo questo aspetto di logo ceiling. Questo aspetto di logo ceiling serve per pulire. Quindi noi stiamo pulendo dal nostro inconscio che cosa? La credenza limitante e la resistenza alla ricchezza, la parola ricchezza oh, è un'utopia, no? E invece noi stiamo pulendo, stiamo liberando, però in questo spazio vuoto noi dobbiamo mettere nuove informazioni, capite? E per questo faremo la riprogrammazione. Adesso facciamo l'ultimo giro e poi iniziamo con la riprogrammazione. Ok? Quindi autorizzo Dio e l'Arcangelo Michele ad aiutarmi a recuperare tutta la mia energia, legata a tutto ciò. <ride> scusate, io dico legata Sono abituata. Eh, vabbè, a, legata a tutto ciò che a livello conscio ed inconscio.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 Partiamo con la riprogrammazione. Lo so che vi sentite rilassate, adesso perché cioè, vi porta molto in contatto con, con voi stessi, con la vostra anima, e vi sentite un po' eh, stanchi, io lo capisco perché c'è stato un movimento energetico, ma adesso noi faremo risalire le energie, va bene? Siamo pronte? Ok? Utilizzeremo, fa sempre parte di Logo Sealing, però questa tecnica, il suo nome è FT, Okay. Eh, quindi andremo a riportare all'equilibrio le energie, le frequenze. Noi abbiamo dei punti nel corpo chiamati meridiani. I merid nei meridiani scorre l'energia vitale. Quando questa energia vitale è bloccata, noi stiamo male, noi ci sentiamo fiacche, fiacchi, non abbiamo forze, siamo demotivati, siamo depressi, ci ammaliamo, va bene? Questo serve per sbloccare l'energia vitale, per questo che il nostro energetico con ft aumenta e ti può essere utilizzato come liberazione ma voi avete visto che io come liberazione vi ho vi ho mostrato logo ceiling con le frasi quindi noi utilizzeremo ft non per liberare ma per riprogrammare va bene diciamo che ho preso delle tecniche e poi ne ho creato una esatto per per avere dei risultati, io questo lavoro l'ho fatto su di me e adesso lo insegno agli altri, va bene, ok, e lo faccio tutto su di me. Quindi allora iniziamo a, a mettere la mano chiusa in questo modo e guardate dove c'è il mignolo, ok, vedete questo punto qua si chiama punto karate, qua si mandano le intenzioni andiamo a picchiettare con i polpastrelli mandiamo le nostre intenzioni, tanto non vi sente nessuno c'è il silenzioso eh, voi ripetete dopo di me, poi potete aggiungere anche le vostre mandiamo un'intenzione di abbondanza no? di eh, voler eh, raggiungere i vostri sogni e obiettivi personali dell'anima, io vi posso dare dei suggerimenti poi voi metterete i vostri personali, quindi intendo raggiungere la profonda e la ricchezza che merito e di cui sono degna o degno per diritto di nascita intendo essere ricca e spirituale insieme intendo essere ricca e integra in tutto quello che io faccio ora cambiate la mano intendo guadagnare, dite la vostra, 5.000, 2.000, 100.000, vedete voi, Qualcumila. vi consiglio di mettere il doppio di quello che già guadagnate. 4.000. Ok, qualcuno ha detto 4.000, metti il silenzioso. <ride> Aspetta, te lo metto io. Ok, quindi 4.000, 5.000, 10.000, intendo eh, raggiungere questa ricchezza perché me lo merito perché sono degna, perché sono una figlia di Dio e ho il potere, questo è grande, eh, di Dio in terra, in nome dell'amore, trascendendo l'ego e lasciando andare le paure. Ora vi chiedo di ispirare ed espirare. Ora iniziamo. Iniziate a picchiettare qui, nella sommità della testa, dove c'è la corona. Grazie perché io sono potente. Ispirate ed espirate. Grazie perché io sono degna e merito di ricevere ricchezza e abbondanza nella mia vita. Ora qui. Grazie all'esterno dove ci sono le tempie. Grazie perché io sono degna e meritevole di guadagnare, dite voi la cifra. Ora qui sotto gli occhi. Grazie perché io sono un potente magnete, una potente calamita in grado di attrarre ricchezza, denaro, prosperità, abbondanza, salute perfetta, le amicizie giuste, il compagno la compagna perfetta per me per questa vita. Inspirate ed ispirate. Abbondanza vuol dire tutto, no? Ok, grazie perché io mi sento degna e meritevole di ricevere abbondanza. Grazie perché sento che sta arrivando qualcosa di meraviglioso nella mia vita. Ora qui dove ci sono quei due ossicini, grazie perché sono libera dalla paura... Io sono nel mio pieno potere, grandi ricchezze, prosperità e abbondanza sta arrivando nella mia vita. Ora, vedete qua dove c'era il punto Date Datevi pugnetti sul palmo della mano. Grazie perché io sono potente, io sono un magnete, io sono una calamita in grado di attrarre ricchezza, denaro, prosperità e abbondanza. Potete anche alzare la voce, non vi sente nessuno, non preoccupatevi, prendono me per matta, non voi? Grazie perché è importante vibrare nella frequenza della gioia. Io piano piano vi sto facendo salire, però è importante affermare nella gioia ciò che volete e trovare gioia. Grazie perché guadagno 10.000 euro al mese, sono entusiasta, aiuto tante persone, realizzo tutti i miei sogni, posso viaggiare. Grazie, è un esempio no? Grazie perché mi sento perfettamente allineata all'amore. Grazie perché sono ricca e spirituale insieme. Sto affermando come che sono già ricca. Ho già le cose che voglio, capite? Grazie perché tutto va bene nella mia vita grazie perché sono piena di energia, di vitalità, di entusiasmo nella mia vita grazie perché sento la gioia nel mio cuore grazie perché grande ricchezza sta entrando nella mia vita grazie perché il denaro arriva a me facilmente in maniera continua, costante e sempre crescente, da fonti multiple ed in modo continuo. Grazie perché mi sento ricca, sono una persona d'amore, sono una persona ricca dentro e fuori. La ricchezza è il nome dell'amore. Io sono amore, sono ricca e spirituale insieme, sono piena di gioia, realizzo tutti i miei sogni ed obiettivi. Grazie perché guadagno, dite la cifra, in maniera continua, costante e sempre crescente. Grazie perché guadagno in maniera continua, costante e sempre crescente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 in maniera continua, costante e sempre crescente. Grazie perché guadagno. In maniera continua, costante e sempre crescente. Grazie perché sono degna di ricchezza. Ragazzi, stiamo parlando di abbondanza, è per quello che parlo solo di abbondanza, va bene. Magari le persone dicono, ma questa parla solo di queste cose. <ride> grazie perché sono ricca e spirituale insieme. Grazie perché sono degna e meritevole di ricevere ricchezza, abbondanza, prosperità. Grazie perché sono nel mio pieno potere, mi sento allineata all'amore. Vedete, sto cercando di unire la ricchezza in nome dell'amore, per eliminare quella credenza legata al fatto che la ricchezza non è amore. Invece noi possiamo manifestarla in nome dell'amore. Capite? Perlomeno questa è la mia intenzione, okay? Quindi grazie perché sono ricca e spirituale insieme. Grazie perché esprimo la mia creatività, i miei talenti, ho un grandissimo successo. Grazie perché sono ricca, spirituale, vivo nell'abbondanza, nella prosperità, nella ricchezza, nella gioia e sento la pace e l'armonia nel mio cuore. Questo è importante. Grazie perché mi sento soddisfatta e appagata in tutto quello che io faccio. Questo è importante, non solo avere i soldi, anche sentirsi appagati e soddisfatti. Grazie perché mi sento gio nella gioia, nell'amore, nell'abbondanza. Grazie perché mi sento che è possibile manifestare i miei sogni. Grazie perché sono una persona buona e ricca insieme. Grazie perché sono una persona di grande successo e una grande umiltà interiore. Grazie perché raggiungo tutti i sogni e obiettivi della mia anima. Ora, grazie, grazie, grazie. È fatto, è fatto, è fatto. E così è, e così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Ora fate così. Ora ispirate profondamente ed espirate. Sentite l'energia intorno a voi, nel modo in cui la percepite voi naturalmente. Allora, ditemi chi ha avuto beneficio da questo lavoro di oggi. Alzate la mano se volete dire qualcosa ok ora alzi la mano chi vuole dire qualcosa a chi farebbe piacere ok vediamo un po allora chiediamo prima ad leonora e poi a lucia e poi a simona <ride> va bene leonora ciao a tutti e niente volevo ringraziarti di cuore rostella perché sentivo okay. che era arrivato il momento di lavorare eh, con aiuto in questo caso perché ho sempre provato un po' da sola ma le resistenze sono abbastanza forti eh. e quindi se è arrivata nel momento giusto oh, mi sono messa proprio l'obiettivo quest'anno di aumentare la mia abbondanza perché era un aspetto importante che ho, ho un po' perso nell'ultimo periodo. E quindi grazie di cuore perché è stato un lavoro fantastico veramente, quindi sono veramente gioiosa e grata per, per questa occasione che mi avete dato ecco, che mi avete regalato. Grazie Leonora, poi adesso prima di chiudere vi spiego in cosa consiste il, pro il programma se decidete di aderire, va bene? Ok, grazie, grazie Leonora. Ad... già perché non riesco più a vedervi. Ah, ok, siete tornate. Allora, Simona, dimmi tu. Sì, poi ti a tutte, per me non c'è problema. Dimmi che com'è andata oggi. Allora, io ho provato tantissime cose. Le avevo già provate queste frasi come logosintesi. Ti posso dire che l'Aggiunta e l'Arcangelo la Michele c'è. Io l'energia l'ho sentita tutta. E ti dico che... Eh, ho fatto tanto, ho fatto tantissimo, poi lo sai perché comunque abbiamo fatto un altro corso insieme, ho seguito tante delle tue... però ti dico, una gioia come oggi, io sono quasi incredula, perché sono rimasta davvero, cioè la prima cosa che... un'espansione, una connessione che è davvero... sono tanta tanta roba, cioè è, è vero, c'è cioè, il percorso in sé, ci sono tante persone... Che hanno dato tecniche, certo. ma lavorare insieme all'arcangelo Michele e comunque alla coscienza divina è tutt'altra cosa. Davvero, cioè... sono contenta della sua testimonianza. Grazie grazie, no, grazie grazie a te mille. che permetti che... e divulghi questa cosa, soprattutto <ride> grazie, grazie, troppo carina, grazie mille. Lucia, dimmi un po'. Aspetta che ti, ti metto, perché tu non lo sai fare. Vediamo, eh. Ce la fai ad attivare l'audio? Sì, diciamo dai. che ho perso il coso con la Zoom call, insomma, però dai, piano piano. Niente, volevo intanto ringraziarti per questa opportunità che hai dato a me oggi, e a tutte quante, eh, tu sai le reazioni che, eh, che ho durante le nostre... Certo. Anche, anche oggi le ho avute, però siccome non stavo seguendo bene su Zoom, e non riuscivo a... comunque ho cercato di, mh, di essere presente, di certo. fare tutto. Niente, mi fa impazzire quando facciamo la riprogrammazione perché... <ride> <ride> perché non lo so sento come se è già qua tutto quello che dico e quindi mi viene una gioia tutto quello che devi sentire sì mi viene una gioia da dentro ecco quando, faccio la... quando facciamo la riprogrammazione mi mi manda in estasi <ride> è questo <ride> niente, è come se è già manifestato tutto niente Rossella ancora grazie sai, sai benissimo che abbiamo ancora Certo. del percorso insieme da fare certo. quindi eh, spero di ricontattarti presto grazie va bene. mille va bene, grazie, va bene, grazie e, e, aspetta e grazie anche all'arcangelo michele e a tutti gli angeli mi stanno venendo i brividi a tutti grazie di essere di luce grazie ah, grazie cara grazie mille chi vuole ancora dire qualcosa Va bene così allora prima di chiudere io ho voluto fare questa eh, questa dimostrazione per mostrare il potere di logo ceiling proprio perché c'è l'arcangelo michele questo lavoro è potenziato va bene è protetto è sicuro e allineato quindi chi vuole fare un percorso con me io voglio lanciare la possibilità di fare un percorso di gruppo come questo, naturalmente non online come adesso, ma eh, naturalmente solo le persone che parteciperanno eh, saranno online con me, va bene. E, e sarà un percorso di gruppo massimo di 10 persone, ok? Eh, si lavorerà su tutte le credenze generiche, si lavorerà sul vero e proprio processo di manifestazione dove andremo a scrivere tutti i sogni e tutti gli obiettivi al presente, però con l'introduzione di una preghiera dell'Arcangelo Michele. Andremo a lavorare su tutte le resistenze che voi avete legate ai vostri desideri perché quando voi eliminate la resistenza e sentite come dice Lucia di essere già nella frequenza che già si è manifestato e più, velo più veloce la manifestazione naturalmente, noi non stiamo parlando di magia, noi stiamo parlando di energia, di allineamento energetico. Poi ci vuole anche azione, ragazzi. Perché se io voglio diventare una superstar, però nessuno mi conosce, non faccio niente per farmi conoscere, ha voglia di dire sono una superstar. Per carità, tutto è possibile nella vita, però ci vuole anche, nel piano materiale, un po' di azione nella direzione dei nostri sogni e dei nostri obiettivi. Però questo è il lavoro energetico, è proprio un lavoro di riallineamento, quindi due modalità. Prima di tutto ci sarà il 50% di sconto, ok? Non, va, non parlo qui di costi davanti a tutti, però mi chiedete in privato, però il 50% sia sul percorso di gruppo sia sul percorso one to one. Quindi potete scegliere, va bene? Okay? Io questo va lo dico non solo perché siete qui presenti, ma tutte le persone che ci stanno seguendo in questo momento, va bene? Per il percorso di gruppo inizieremo se raggiungiamo almeno 3-4 persone, la settimana prossima. Ok, Intanto grazie veramente per la fiducia, grazie perché siete qui con me, grazie perché abbiamo fatto un lavoro grandissimo, grazie perché le persone che ci guarderanno avranno beneficio da questo lavoro meraviglioso. Va bene, anime stupende. Eh, intanto saluto tutti e chiudiamo la diretta di YouTube, saluto anche voi però vi saluto eh, un attimino, rimanete ancora qui. Eh, intanto